Grazie Presidente, se è d'accordo ne userò qualcuno in più perché poi non farò dichiarazione di voto su quelli successivi. Le parole sono, sono importanti, le parole sono macigni a volte, e le parole sono forma e la forma è sostanza. E allora mantenere su nove ordini del giorno lo stesso titolo... Capisco sul primo ordine del giorno che poi nel deliberato... Presidente, eh, la interrompo, mi scusi Presidente Catini. Ho mandato una mail al segretariato Generale e al Presidente De Vito per dire che l'oggetto sugli ordini del giorno era stato confuso per un rifuso. Quindi le parole sono pesanti e dico subito che è inutile se deve continuare su questo. La ringrazio. Ecco, però, Va bene, però... Io non ho, in ho questa informazione. È precisare ulteriormente. Facciamo finire la dichiarazione della consigliera, prego. Io non ah. ho eh, questa informazione, quindi la ringrazio per avermela data. Quello che eh, ci chiede questo ordine del giorno per noi è irrecevibile, È irrecevibile perché è il teatro dell'assurdo che si fa niente, niente è più prudente lasciamo perdere, non facciamo il piano. Allora quello che voi ci chiedete noi lo stiamo facendo. A me onestamente fate anche tenerezza quando dite che eh, ci hanno fatto delle osservazioni in commissione e che avete visto che abbiamo recepito con degli emendamenti. Mi fate tenerezza perché nelle com nella commissione abbiamo portato anche gli emendamenti con preghiera di essere sottoscritti da tutti quanti i le forze eh, politiche ed erano presenti anche i sindacati ed eravamo tutti d'accordo, poi però non lo avete fatto perché l'avete preso, avete modificato delle cose e avete fatto i vostri, allora questa collaborazione, questa voglia di incidere sul piano sociale, ma dove sta? Noi bocceremo quest'ordine del giorno e ci riserviamo eventualmente di bocciare anche gli altri se non viene confermato dal segretariato che resta l'oggetto di ritiro piano sociale, grazie.